che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E allora il premio quello di eccellenza dell'anno è il Karen Pharma DPI. E il premio va a Microclean Italia! Per porre sempre al centro lo sviluppo e l'adozione di tecnologie d'avanguardia nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, per mettere le proprie soluzioni al servizio di business e collettività, per aver reso possibile l'investimento di capitale e risorse nel progetto di mascherine lavabili, attenzione sentite, 500 volte, ho detto bene, 500 volte, altamente filtranti ed eco-friendly. Beh, più di così. Quindi così deve fare solo un passo avanti, e poi ci siamo per le foto, perfetto. Micro Clean Italia, Micro, giusto? Anche la pronuncia micro, ok. Siamo in compagnia di Milena Baroni, CEO di Micro Clean. Benvenuta. Grazie. La vostra realtà questa sera ha ottenuto il riconoscimento nel settore dei DPI. Come commenta questa vittoria? Beh, innanzitutto ringrazio le fonti per questo riconoscimento e posso dire che abbiamo fatto tanta fatica per arrivare fino qui e questo per noi non è sicuramente un unico traguardo ma un punto di partenza per poter arrivare ancora più in alto. Le vostre tecnologie avanzate sono da sempre anche al servizio del business e della collettività. Recentemente avete investito nel progetto di mascherine lavabili fino a 500 volte. Ecco, le chiedo di che, cosa, di che tipo di prodotto si tratta e dove può essere utilizzato? Allora, una mascherina eh, molto particolare, riesce appunto, come ha detto lei, a resi resistere a 500 lavaggi con una protezione in entrata e in uscita di 99,80%, quindi molto. Può essere utilizzata in tutti i luoghi dove è consigliata la chirurgica, la nostra è di tipo 2R e sta avendo un riconoscimento anche di FFP2. Questo è molto importante proprio per quel problema che abbiamo di smaltimento di rifiuti pensi che sono un miliardo e 129 pezzi al mese da smaltire, quindi veramente un'enormità. Noi con il nostro prodotto nel 2021 siamo riusciti a far risparmiare 700 tonnellate di rifiuti, quindi un gran traguardo. Ecco, siete quindi attenti anche alla sostenibilità, insomma, e le chiedo appunto quali sono i vostri progetti e obiettivi futuri proprio anche in questa ottica. Sì, certo, la nostra azienda è molto attenta a tutto quello che è l'ambiente, ma se posso dire non l'azienda, ma crediamo anche noi come persone, in prima persona al, al prodotto ecosostenibile, al servizio ecosostenibile, noi eh, puntiamo molto su questo, se, non se le aziende non puntano su questo non c'è futuro per il nostro pianeta.